Mi sembra incredibile di dover parlare di femminicidio, cioè di parlare di un concetto criminologico, morale, sociologico, psicologico, tante cose insieme, insomma, che ha a che fare con il fatto che ci sono degli uomini che fanno del male alle donne e lo fanno perché loro sono uomini e perché le vittime sono donne. E significa che nella testa degli uomini, uomini di, di sesso maschile, c'è ancora un nocciolo strano di malattia, di, di cancro primordiale che fa in modo che un uomo si sente in diritto di fare delle cose perché è un uomo e di farle ad una donna perché è una donna. È un problema degli uomini questo ed è una cosa che a me come uomo imbarazza, mi fa vergognare, mi fa pensare che non ho fatto abbastanza, non tanto, ma no, anche su me stesso, eh, che non mi verrebbe mai neanche in mente una cosa di questo genere, però evidentemente appartenendo ad un genere che queste cose le fa, non ho fatto abbastanza su me stesso. Mi viene da pensare che questo è un problema che coinvolge le donne ma che riguarda essenzialmente gli uomini e che va risolto dalle donne, ma va risolto soprattutto dagli uomini. Quando gli uomini smetteranno di fare queste cose qua, il problema non ci sarà più.